Quattro slide che però rappresento un piccolo aneddoto quando ho raccontato eh, ai miei colleghi che anche quest'anno avremmo fatto questa iniziativa. Quando mi hanno raccontato e mi hanno detto ah che bello, veniamo ancora una settimana in bicicletta. E io ho detto ma è veramente solo questo? Cioè questo progetto è solamente venire una settimana in bicicletta? E allora gli ho raccontato un po' questo, questa cosa, questo aspetto che, come potete vedere, i cambiamenti climatici sono direi agli occhi di tutti, se ne parla moltissimo. E in effetti è passato quanto? Appena sei mesi dagli accordi di Parigi, dal COP21, di quegli accordi così importanti che riguardavano proprio l'effetto serra, la riduzione di quello che poteva essere il nostro impatto sull'ambiente circostante. E come sappiamo, questi accordi hanno avuto successo, in effetti, proprio a dimostrare che l'unione fa forza. Quando pensiamo a queste cose però, ci sentiamo molto piccoli, perché capiamo che queste cose sembrano molto più grandi di noi. Quindi quando parliamo di effetto serra, di impatto sull'ozono, dell'inquinamento, tra l'altro è recentissima quella notizia dove si è parlato proprio in questa regione di farle inquinate, quindi capiamo che la sensibilità ambientale è tutta da venire. Allora quando noi pensiamo a queste cose, in realtà pensiamo di non poter fare niente. Ci sentiamo effettivamente quasi dei bambini. E allora, è proprio così? Cioè, non possiamo veramente fare niente? E io credo che invece si possa fare molto. In effetti, quando ero bambino, pensavo, anzi ero certo, che di queste cose se ne interessasse qualcuno più importante di me. E oggi, ovviamente, non sta a noi giudicare se queste cose siete fatte bene o male in qualche modo siete fatte, ma qual è il nostro compito oggi? Il nostro compito oggi è di raccogliere questo testimone di chi ha lavorato su questi aspetti prima di noi e in che modo possiamo raccogliere questo testimone? Cioè, esattamente, cosa possiamo fare? Allora, è chiaro che noi viviamo nella società civile e soprattutto lavoriamo nella nostra gente e in questo senso mi sento di dire che sono Fortunato e anche orgoglioso di lavorare in un'azienda in una vendita che dalla parte di sostenibilità ha fatto effettivamente il cuore della sua innovazione se pensiamo che la CO2 vale 1 la tenuta CO2 nemica dell'effetto serra vale 1 e che un gas tradizionale vale 1300 3000 quindi tantissimo il fatto che la mia azienda abbia iniziato ad utilizzare dei gas a bassissimo impatto sull'effetto serra, eh? come vedete dei gas che valgono quasi zero, è un qualcosa di concreto. Il fatto di immettere sul mercato dei prodotti più sostenibili è un fatto. Ed è un qualcosa che può avere un impatto significativo sull'ambiente. Ma è solo questo? Non solo. Noi siamo anche persone. Il fatto di partecipare a questi eventi dà un contributo in questa direzione. Il fatto di parlare di queste cose, di dare sensibilità alle persone. Questi sono i risultati di prima primaverta nel 2015. Di fatto, se sogniamo i partecipanti, i chilometri, percorsi o a piedi o in bicicletta, diciamo che in maniera figurata possiamo dire che l'ambiente, l'altro anno, ha risognato quasi una tonnellata di CO2, un numero effettivamente molto importante, molto elevato. Quindi per questo mi sento di dire che possiamo fare molto, nonostante appunto questi temi siano molto complicati. Concludo dicendo cose, Beh, Intanto ringrazio, ringrazio voi per questo lavoro di squadra e ringrazio il mio capo perché mi ha consentito di dedicare del tempo a queste cose. Soprattutto ringrazio le aziende che ci sono venute in più, proprio da dimostrare che questa sensibilità sta aumentando. E soprattutto l'ultimo ringraziamento lo farei a Renzo Masolo. Perché? Perché aver portato questo progetto nelle scuole a permettere di consegnare in maniera figurata questo testimone alle nuove generazioni, ad insegnare a queste nuove generazioni quanto è importante cosa, quanto è importante rispetto <coughs> al passato. Grazie. Grazie. Grazie mille.